Ciao, eccomi ancora qui alla Landra, a Granada, e mi trovo in una bellissima torre, si chiama la Torre dell'Infanta. Stavo guardando come questi bellissimi edifici si conservano da centinaia e centinaia di anni, e stavo pensando che gli edifici hanno visto tante storie, hanno visto tanti uomini passare con le loro storie gli edifici ci sono ancora ma gli uomini no e stavo proprio riflettendo come quando noi passiamo in questa vita abbiamo una durata talmente corta ha una, una durata talmente corta la nostra esistenza che l'unica cosa che può rimanere della nostra esistenza è quello che noi creiamo e costruiamo nella nostra vita. Questo è qualcosa di veramente importante su cui riflettere, perché quando noi pensiamo alla nostra esistenza e non riusciamo a darvi un senso, è perché è pensata la nostra esistenza semplicemente con quello che facciamo, nel breve arco di vita se non ci permettiamo di creare qualcosa di grande qualcosa che porta un beneficio all'umanità agli altri esseri umani al mondo creiamo qualcosa che possa rimanere e beh, perdiamo un pochettino di significato che cos'è che ti impedisce di fare tutto questo? beh, molto spesso le persone hanno difficoltà nel credere di poter fare qualcosa di importante, di grande nella loro vita. Molte persone hanno paura di essere giudicate perché hanno dei progetti, dei sogni magari grandi, più grandi di loro. E come sarebbe se tu andassi a lavorare su tutte queste paure, tutti questi pensieri, su tutti questi limiti e ti permettessi di creare nella tua vita qualcosa di veramente grande, bello importante da poter lasciare un bellissimo segno in questa esistenza sarebbe qualcosa di diverso vero? ebbene con questo stimolo ho veramente il piacere di invitarti all'evento che terremo a Rimini il 30 novembre e il primo dicembre dove tu avrai modo di conoscere profondamente la Divine Connection di sperimentarla e di utilizzarla, imparare ad utilizzarla nella tua vita per creare la vita che veramente desideri e sogni. Un abbraccio di luce da Patrizia.